Salve a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per portare eh, una lamentela, o meglio, una problematica che mi ha esposto un mio iscritto. Una problematica riguardante i droni DJI che non conoscevo, e appunto per questo ringrazio Diego Calneggia, appunto, che mi ha evidenziato. Questo problema è un problema che non tocca tutti gli utenti, ovviamente, è un problema che appunto, va a colpire determinati utenti del mondo dei droni DJI che sono stati abituati magari da anni a pilotare aerei o elicotteri eh, in un determinato modo. Cosa vuol dire questo è il messaggio appunto che mi ha scritto diego corneggia eh, riguardante la sua problematica eh, come vedete eh, ve lo lascio qua in sovraimpressione eh, magari mettete in pausa il video così potete leggerlo perché comunque è, è abbastanza lungo ma è molto molto interessante soprattutto per chi ha questo tipo di problema ma soprattutto perché DJI non vada a risolvere questo problema. Qual è questo problema? Ve la faccio semplice, anche se avete letto tutto il messaggio, il problema è questo. Lui è abituato a pilotare i droni come tante persone che arrivano da un pilotaggio di aerei ed elicotteri eh, datato, nel senso che tanti anni fa chi è iniziato a pilotare eh, elicotteri, ed aerei eh, pilotava con la modalità che noi siamo abituati a, a utilizzare adesso i nostri droni cioè il mod 2 nel senso che eh, acceleriamo tirando sullo stick di sinistra e eh, diciamo abbassiamo il gas e atterriamo con lo stick di sinistra verso il basso è sempre lo stick di sinistra che fa girare solo io eh, verso destra o verso sinistra appunto eh, il drone Cosa succede? Che eh, questi utenti che, di cui ci viene segnalato il problema, eh, appunto da questo mio iscritto, che sono stati abituati a pilotare eh, con sì questa modalità mode 2, quella che utilizziamo noi eh, quotidianamente, ma con il gas invertito. Cosa vuol dire? Che lo stick di destra loro lo vogliono così com'è, mentre lo stick di sinistra loro lo vogliono così com'è per quanto riguarda lo l'OIO ma lo vogliono invertito per quanto riguarda eh, decollare, quindi dare gas o decelerare. Quindi loro daranno gas tirando lo stick verso il basso e andranno ad abbassare il gas tirando lo stick verso l'alto e come avete letto appunto in tutto quello che lui ha scritto questa problematica che poi diventa ancora più assurda è che con un iPhone è possibile fare questa eh, modifica nel senso è possibile tramite l'applicazione di GIFLY intervenire appunto eh, nella regolazione degli stick e invertire solo quello che è il gas e l'acceleratore mentre con i telefoni Android questo non è possibile ma perché? non riesco a capire questa differenza che c'è sempre tra dispositivi ios e android e questa è la funzione che non è implementata nei telefoni android almeno a quanto mi dice lui e a quanto appunto eh, viene scritto nei forum ovviamente è un problema che io manco sapevo perché mh, non avendo mai pilotato e non avendo mai avuto la necessità di pilotare in questa maniera è proprio mh, un problema che non mi sono mai posto lui ovviamente ci dice di avere risolto il problema eh, appunto utilizzando un iphone di un amico entrando col suo prodotto invertendo appunto lo stick dell'acceleratore e poi ritornando a utilizzare il suo telefono android sempre col suo profilo questa modifica è rimasta e quindi ha potuto utilizzarlo eh, normalmente però capite che già questo non è normale che io mi devo far prestare un telefono da un'altra persona per fare una modifica che dovrebbe avere anche un telefono android la possibilità di farmi fare appunto questa versione dello stick ma la cosa che poi l'ha fatto arrabbiare ancora di più ovviamente cos'è stato che lui per pilotare al meglio il suo DJI ha voluto acquistare questo controller il DJI RC quindi acquistando questo controller lui pensava che ci fosse la possibilità di invertire lo stick ma essendo questo controller su base Android la bellissima sorpresa cos'è stata che non si può invertire lo stick dell'acceleratore e del gas, o meglio, si può invertire. Ma andando in automatico anche ad invertire quello che è lo IO, quindi eh, anche lo IO sarà al contrario. Ed è questo, ovviamente, che lui non riesce a concepire perché con un telefono iOS può invertire solo lo stick eh, del gas, mentre lo IO lo può lasciare così com'è, che è quello che vuole. Mentre eh, con i dispositivi Android, compreso il suo DJI RC, che probabilmente eh, non potrà utilizzare, lo restituirà a questo punto, credo, a meno che non arrivi una. Soluzione: eh, deve per forza invertire anche lo io ed è impossibile per chi è abituato a pilotare da anni in un determinato modo andare a ribaltare il suo modo eh, naturale di pilotare il drone, quello che gli viene in maniera eh, diciamo più automatica. Quindi ragazzi questo è un problema che eh, non concepisco, soprattutto non concepisco il fatto che eh, DJI non abbia risolto questo problema e non trovi una soluzione addirittura, eh, quello che lui ha scritto ovviamente poi seguendo tutti i vari forum dedicati appunto al mondo DJI per vedere chi magari avesse trovato una soluzione o vedere quanti hanno appunto questo problema e si è reso conto che tanti hanno questo problema, soprattutto persone che arrivano da tanti anni di aerei e delicotteri. E eh, la soluzione da parte di DJI in alcune risposte è stata bisogna cambiare il modo di volare. Che cazzo vuol dire bisogna cambiare il modo di volare? Ma porca merda, ma ci vorrà tanto ah, di fare l'inversione eh, dell'acceleratore anche nei dispositivi Android. Ma è veramente una cosa impossibile. Cioè se l'hai fatta per iOS, perché cacchio non la puoi fare anche per Android? E questo che è veramente assurdo. Cioè... Mm, penso che non un dispositivo Android abbia le stesse possibilità di fare una cosa del genere di un dispositivo iOS, cioè non lo so, eh, spiegatemi voi queste sempre assurdità che DJI riesce a creare eh, nel suo mondo dove ovviamente rimane leader in contrastato, dove rimane il top dei top, ma poi cade in queste assurdità soprattutto eh, andando a mh, non realizzare le stesse diciamo, funzioni, la stessa resa che si ha con un dispositivo iOS rispetto a un dispositivo Android, nemmeno con il suo DJI RC è riuscito a fare questa cosa. Cioè veramente incomprensibile. Quindi ragazzi vi aspetto qua sotto tutti nei commenti, scrivete la vostra opinione, scrivete se anche voi avete riscontrato questo problema, se anche voi l'avete riscontrato in qualche maniera l'avete risolto, se avete eh, avuto anche voi delle risposte a DJI del tipo ok eh, basta cambiare il modo di pilotare avete risolto il problema. Cioè, che cacchio di risposta è. Comunque eh, fatemi sapere qua sotto nei commenti. Che così anche il nostro collega di volo potrà capire e diciamo avere magari delle risposte da qualcuno che ha vissuto la sua stessa esperienza, o magari ha sentito di qualcuno che l'ha vissuta. Quindi, ragazzi, questo era solo un piccolo video. Appunto, per portare la voce eh, di persone che hanno un problema eh, nel mondo DJI di cercare di amplificarla, anche se il mio canale è un canale piccolo. Però eh, sicuramente eh, può venire a contatto con qualcuno che ha delle risposte. Se questo mio video vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, mi raccomando, ragazzi, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram, dove porto tante novità, tante prime. Quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre, se si va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posso tantissimi coupon scontri riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi un video, un volume, una recensione, un test, un tutorial o una lamentela come questa. Ciao, e al prossimo video!